L'amministrazione comunale di Baronissi sostiene l'iniziativa dell'Associazione Atena c'è anche a Nuccella, per favorire l'aiuto delle persone disasate. Assessore Picarone, una iniziativa importante quella di questa sera. Assolutamente sì, io ringrazio l'associazione Atena per l'impegno che ha profuso in questa manifestazione e nell'organizzazione e ha chiesto la collaborazione del Comune di Baronissi. Noi come comune stiamo cercando di dar vita a tante realtà che aiutino i cittadini perché da soli come eh, amministrazione locale è davvero difficile. Oggi si può dire che chi fa l'amministratore pubblico, eh, soprattutto a livello locale, più che un politico è un missionario e noi ci sentiamo tanto missionari. Come... Pochi soldi e tanti problemi. Infatti con questi ragazzi che si impegnano in forma volontaria ci danno davvero una grande mano, soprattutto noi l'abbiamo vissuto nel periodo Covid dove con loro e si spera con tante altre associazioni eh, l'aiuto alle famiglie è sicuramente il risultato più, più forte e più importante. Ecco, da questo punto di vista come è, è messo Baronissi? Cioè voglio dire La situazione è grave anche dopo l'emergenza Covid dal punto di vista della povertà? Allora Baronissi si può dire che è un'isola felice dal punto di vista delle politiche sociali. Uh, noi però stiamo cercando di, di elevarlo ancora di più, di dare, uh, di dare un cambiamento culturale al senso di, di politiche sociali, appunto che quando si parla di politiche sociali è, è sempre un qualcosa di molto misterioso e molto largo come, come impegno, noi stiamo cercando di entrare culturalmente nella mente dei cittadini perché il primo uh, promotore, fautore del, del politicamente corretto in ambito uh, sociale è il cittadino, quindi se il cittadino non è cronico, ma ha un problema e, si, e chiede l'aiuto del Comune, il Comune si presta e si presta anche in maniera forte. Con i cronici invece diventa un po' più complicato. Quali saranno i progetti futuri del suo assessorato? Ma eh, dal nostro punto di vista le politiche sociali noi abbiamo dato una grande mano con il covid abbiamo cercato di togliere eh, quella parte di assistenzialismo che secondo me in politica è sbagliato eh, come dicevo poco anzi il cronico va messo un attimino da parte per aiutare in maniera forte il cittadino che ha, che ha il problema serio una tantum eh, in maniera occasionale diciamo così. siamo al Grazie. museo Frac di Baronissi dove questa sera l'associazione Atena presenta un progetto di solidarietà Chiama a raccolta tutta la comunità locale per il progetto sociale. C'è anche Annuccella. Siamo con il presidente Giovanni Pio Sapere. Perché questa iniziativa. Buonasera a tutti. Uh, L'iniziativa nasce uh, per onorare, ovvero in memoria per della nostra concittadina Annuccella, Anna 40, e proprio per. Uh, Abbiamo abbracciato i suoi modi di essere gentile e così educata con tutti. Eh, infatti questo, questo progetto avrà l'obiettivo di eh, puntare all'integrazione sociale, eh, sostenere eh, anziani, bambini, persone bisognose. I fragili, insomma. I fragili, sì, esatto e eh, punteremo proprio appunto a questo, a, ad, aiutare, ad aiutare proprio ecco, le... Ecco, queste iniziative, quantunque benevole, hanno necessità nel supporto delle istituzioni. Ecco, chi vi è vicino in questo progetto? Beh, sicuramente eh, il, il, comune ci sarà, il, il comune di Baronissi sarà al nostro fianco, eh, anche gli enti, altri enti di Baronissi. Poi mh, sicuramente abbracceremo la popolazione per eh, magari segnalazioni o altro per eh, chi ha bisogno. Presidente, ovviamente è inutile nasconderlo che l'emergenza covid ha aumentato le necessità, ha aumentato le povertà, ha aumentato i disagi e i problemi delle persone più deboli. È così? Certo, infatti ci siamo dati molto da fare durante l'emergenza Covid attraverso consegne di domiciliari, spese o buon, qualsiasi cosa, per, ci siamo messi a, a, a disposizione, diciamo a disposizione del, della popolazione, appunto di chi avesse più bisogno proprio per uh, cercare di fare il possibile aiutare chi magari non, uh, per vari problemi non poteva uh, muoversi o altro. Quando certo. ecco, faccio una domanda di carattere personale, si dice che far bene, fate il bene fa del bene, fa stare bene. Ecco, cosa spinge lei è giovane, un giovane, a impegnarsi nel sociale, a impegnarsi a favore degli altri, dei poveri, degli ultimi, dei disagiati? Beh sicuramente eh, appunto far bene aiuta a star bene. Eh, durante questa pandemia diciamo che ha colpito un po' tutti è stato una, un senso di forse quasi bisogno avere le possibilità di aiutare il prossimo e perché non farlo proprio appunto mettendo insieme un gruppo di ragazzi appunto con l'associazione la, con Atena abbiamo cercato di dare il massimo e di aiutare il più possibile e chi. aiutare anche attraverso altre associazioni che operano sul territorio penso alla Croce Rossa, l'associazione di volontariato certo sì, poi ognuno ha dato il suo contributo, mh, abbiamo fatto il possibile ci siamo riuniti un po' tutte le altre associazioni del territorio ognuno con un determinato compito attraverso non so, consegne a domicilio, di farmaci, di farmaci eh, o cibi, qualsiasi cosa, sì, con l'aiuto comunque di tutte le associazioni. Presidente, sapere, ma è alta la necessità di bisogno qui nel comune di Baronissi? Beh, attualmente durante la pandemia sì, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni diverse segnalazioni, abbiamo comunque riscontrato un bel po' di bisogno, spero che comunque siamo riusciti a fare il possibile sperando chiaramente che le situazioni di bisogno diminuiranno perché comunque significa che le cose vanno meglio. Le cose vanno meglio.